È bellissimo Vedrai che uno mi cadrà sulla mano, ne sono sicuro Non è male, è veramente buono Tocca a me fare il prossimo meraviglioso Obento Questo è quello per me Bene, andiamo in questo bel parchetto Eccoci ah! <ride> Itadakimasu, Itadakimasu. Per augurarci buona Pasqua e festeggiare i quasi 10.000 iscritti Sebastiano Serafini si godrà un picnic sotto i fiori di ciliegio per farci rosicare tantissimo qua c'è il mio amico che sta facendo degli altri onigiri perché oggi si va a fare un altro hanami quindi si va a goderci i fiori di ciliegio mentre ci facciamo un buon picnic e stiamo facendo praticamente queste palle di riso al gusto di kimchi guardate quante ne abbiamo, onigiri niente al gusto di sale e questi invece sono con kimchi guardate qua come abbiamo tutto pronto, questi sono tutti i dolcetti che io ho riciclati in realtà dallo Miyage di Kumiko questi qua sono i tre colori che rappresentano le quattro stagioni c'è questo qua rosa che rappresenta la primavera infatti ci sono i fiori di Sakura poi c'è questo bianco che è un po' la neve quindi l'inverno e poi c'è questo verde che invece rappresenta eh, l'estate e che bello guardate che carino e poi c'è anche questo oggi proprio siamo super preparati non vedo l'ora di andare Hanami e mangiare tutto questo bendidio. e guardate come è venuto bene lo di oggi Eh che meraviglia Guardate come sono stato bravo Bravissimo vero? Devo dire che per gli onigiri ho fatto un po' di cheating Perché in realtà li ho comprati E li ho messi dentro Però sai facciamo sempre bella figura No perché ieri ho provato con Kumiko a farlo Ma è venuto male Quindi ho detto no quest'oggi andiamo sul sicuro Poi comunque abbiamo anche gli onigiri alchimici fatti da noi Però sai giusto per fare bella figura Comunque dovevo andare Hanami poi vi racconterò un po' di cose sugli hanami eh. Hanami kimashu. Comunque hanami vuol dire Hana che vorrebbe dire fiore E mi che è dal verbo miru che vuol dire guardare Quindi guardare i fiori Quindi vorrebbe dire praticamente apprezzare i fiori Di solito quando si fa questo hanami spesso si fa il picnic Con i fiori che ti cadono sempre nel cibo Ma tra l'altro non so perché questi fiori Secondo me sono i fiori di hanami, di sakura Sono un po' razzisti Perché cadono solo su di me Se io c'ho un ovento, cadono sicuramente su di me E sui giapponesi non li sfiorano neanche Ma comunque dettagli Vabbè quindi già abbiamo beh, questo sake all'orange che questa è tutta tutta la spiegazione che vi ha dato il mio amico poi abbiamo l'uronhai un altro uronhai e poi abbiamo il core che così si tiene bello fresco ricordatevi che sake in giapponese vuol dire tutto l'alcol quindi anche la birra e il vino mentre se volete dire il sake come lo intendiamo da noi ossia il sake giapponese dovete dire nihonshu così vi spiego un po' di giapponese ma comunque tutto questo l'avrete sentito nel video delle curiosità di, di venerdì scorso se non ve lo siete visti andatevelo a vedere qui quindi andiamo a festeggiare la Pasqua facendo hanami picnic ah, Vedete? Guardate quanti sono, tutti che volano, guardate che bello! E perché adesso sono un po' questi più fioriti Ma tutta la città è tutta praticamente ricoperta di fiori La tradizione degli Hanami è forse una delle tradizioni che preferisco del Giappone Guardate è sempre difficile Spesso mi chiedono Ma quando è che cadono i fiori di Sakura Ma in realtà non è che c'è veramente una settimana in cui cadono Cioè cadono un po' quando Katsu gli pare ed esattamente tipo una settimana E cadono un po' così E soprattutto cioè parti diverse del Giappone fioriscono in momenti diversi Solitamente a Kyoto finiscono dopo che a Tokyo però quest'anno stranamente sono fioriti prima a Kyoto. Praticamente questa casa si, si becca tutti i petali dentro in casa. Abbiamo finalmente trovato un posto dove fare Hanami. Cioè, praticamente una pioggia di fiori di Sakura. In realtà ci sono tanti posti dove si può andare a fare Hanami. Ma io preferisco i posti qua così dove vedete praticamente non c'è nessuno. E' è più carino tipo come in una scuola così. Cioè vi rendete conto? Guardate quanti sono. Riuscirà a cadermene uno sulla mano? No ovviamente no. No poi se arriva lo, lo evito Vedrai che uno mi cadrà sulla mano ne sono sicuro Mi è caduto proprio sulla mia mano Guardate che bello Sapete cosa rappresentano gli Hanabira Ossia i petali de, de, di questi fiori di Sakura Praticamente sarebbero Le anime delle persone le cedute In teoria è una cosa bella comunque. Ed ecco qui il nostro picnic Col mio Uronhai che adoro In ogni caso volevo prendere Occasione per dirvi buona Pasqua a tutti Che oggi è domenica è il giorno di Pasqua Giusto e grazie mille per seguire i miei video, vi fa sempre tanto piacere siamo arrivati al traguardo dei quasi 10.000, purtroppo non sono 10.000 ma ci stiamo arrivando presto e volevo ringraziarvi veramente per tutto il sostegno che mi date per tutte le persone che stanno lavorando al canale, a Lilletta che fa un sacco di video, un sacco di narrazione per i miei video, Iari ovviamente che edita questi video, a Michela che spesso li traduce, E anche a Sassori che spesso collaboriamo a video eccetera e a Yuriko a tutte le persone che comunque stanno collaborando a questo canale mi fa davvero piacere grazie mille che questo canale cresce e volevo augurarvi a tutti buona Pasqua grazie soprattutto a voi che guardate questi video e mi seguite perché se non ci foste voi questo canale non esisterebbe, io lo faccio comunque per condividere la bellezza della cultura giapponese e tutte le cose che so in tutti questi anni che ho vissuto qua, quindi mi gusterò questo lunch e ci vediamo domani con l'altro video, grazie sempre per essere con me, novità andrò a breve in Corea andrò in Corea dal 9 all'11 quindi non perdetevi le avventure di Sebastiano in Corea, lo sapevo che mica Cadeva dentro l'umento Lo sapevo Se ne sono troppi vabbè Mi gusterò questo qua con anche un Sakura Non è venuto bene questo nigiri? Oh mio dio wow, È bellissimo Guardate che meraviglia Oh mio dio la pioggia di Sakura Eh vabbè ma dai Anche i fiori di Sakura sono talmente belli Che saranno anche buoni Mi se sembra un pulcino questo, questa dovrebbe essere la faccia e questo il corpo. Assaggiamolo. Non è male, è veramente buono. Oh, un daifuku. Itadakimasu. Buonissimo anche questo. Niam, mamma mia, questo è veramente, veramente, veramente buono. Questo mi pare perché il gestito Shifun che sembra un film horror dalla fonte che hanno usato. Comunque al gusto matcha, ma direi che basta così per oggi. Assaggiamo invece il Sancho Kudango. Mmm, è veramente buono. Vabbè, comunque per i giapponesi... Praticamente la parola hakanai in giapponese rappresentano i fiori di ciliegio che cadono perché sono quelle cose bellissime come tanto ti capitano nella vita però durano un secondo però il ricordo di quelle cose vi rimarrà per sempre e si dice hakanai non è... non è nostalgico, non è felice, non c'è una vera traduzione ma è proprio questo mio amico giapponese dice che la maggior parte degli stranieri, soprattutto se non siete dentro la cultura giapponese, comunque è veramente difficile capire il concetto di hakanai. Perché mi ha detto che se un americano vedrebbe così una festa di colori lì quando ha lanciato i fiori di sakura, quei petali, direbbe wow che bello, invece per i giapponesi è... È stato bello È difficile da spiegare Magari ci farò un video Però prendetelo così come ve l'ho detto I fiori di Sakura che cadono Sono una cosa bellissima Che dura pochissimo tempo Durano meno di due settimane l'anno Quindi sono quelle cose meravigliose Che però durano poco Che però non per questo valgono di meno Di una cosa che è bella e dura tanto Cioè è difficile da spiegare Però boh, spero che se continuate a vedere questi video Entrerete sempre di più nella cultura giapponese Che cerco di trasmettervi Anche con l'aiuto di Yari Che edita i video di Lilletta Io spero che riuscirò a trasmettere queste cose, Grazie ancora per i 10.000 o quasi iscritti Se non siamo ancora 10.000 vediamo di arrivarci nei prossimi giorni Un abbraccio e ancora buona Pasqua a tutti Grazie veramente di cuore a tutti Non sapete quanto significa per me Ciao dal Giappone da Sebastiano Serafini in Giappone Bye bye Tocca a me fare il prossimo meraviglioso Obento Questo è quello per me Mettiamo il riso come prima mm. cosa che Abbiamo messo un po' di riso qui che prendiamo la nori la mettiamo sopra così di Seba Voilà Guardate com'è la moda, il mio Cioè, è figo Scriveteci nei commenti quale di questi due vento Vi piacciono di più Noi andiamo a mangiare Hanami bye bye. bye bye Bene, andiamo in questo bel parchetto E andiamo a gustarci lo vento che ci siamo fatti Ok, guardate come sono belli Anche di notte sono meravigliosi Guardate che belli i fiori di acco. Conostate in janè. Adesso andiamo a gustarci lo bento, qui abbiamo preso anche un po' di alcol A me piace di più fare hanami, devo dire la verità, di notte in posti un po' dispersi, tipo qua Eccoci, ah! Kanpai. Kanpai. cin cin! cin. <ride> cin. <ride> cin. <ride> Nani? <ride> <ride> Kawaiiko dekita jaan. Eikumiko, hai dozo Tako-san yeah, Itadakimasu Così? Oshii Mangio anch'io Itadakimasu Comunque se siete in Giappone e avete la fortuna di godervi questi meravigliosi fiori di Hanami Vabbè noi ci gustiamo i nostri meravigliosi Obento e vi auguriamo eh, una buona Pasqua Buona Pasqua ti dimenti te Buona Pasqua Che bello il Giappone Bye bye, that's a bye kumiko. Bye Watashi Wahi Tori On Saekire Numuneni Tachitsukushi Teta